Horizon eh, nasce dall'esigenza di… alla fine del processo dei crinali avevo ancora qualcosa da dire. Eh, sentivo fortemente sottopelle che… sì, dei crinali aveva esaurito la sua, la sua storia, diciamo, la sua vicenda, però sotto pelle era rimasto come un'apertura… Ehm, verso appunto l'orizzonte, quanto dei crinali. I crinali sono una linea immaginaria che congiunge i punti più alti del, di una catena montuosa. E noi però non riusciamo mai ad arrivarci sopra questi crinali e quindi avevo la necessità di potervi ci rimanere. E mi sono accorto di questa cosa in un viaggio in treno appunto dopo un dei crinali eh, che eravamo andati a fare, mi sembra, no, da qualche parte in Centro Italia, non mi ricordo, avevamo questa, questa necessità ed è venuta poi effettivamente in sala prove, si è manifestata vera e infatti l'impianto generale del lavoro è nato in pochissimo tempo, in quattro giorni avevo la struttura. E poi ovviamente dopo sono partite tutte le prove per affinare, eh, lavorare, tagliare, cucire come, come sempre. Però sì, era proprio sotto pelle, era stato molto naturale arrivare a Horizon, eh, molto rapido, molto, molto bello anche in un certo senso. in che modo si relaziona al processo di attività? è la sinossi intima nel senso che io ovviamente scrivo una sinossi più sinossi e un pensiero ampio a proposito di qualsiasi lavoro perché comunque ho presentato una progettualità aiuta a avere una progettualità scritta per cercare di rimanere sempre sulla propria coerenza sulla coerenza del proprio pensiero ma allo stesso tempo, parallelamente, scrivo anche un haiku, eh, perché è la sinossi più pura poi del lavoro. Concentrato in tre strofe c'è tutto il lavoro, c'è tutta la drammaturgia del lavoro, c'è tutta l'immagine, è la poetica più intima. E infatti uno dei miei desideri sarebbe che prima o poi, nei fogli di sala, ci fosse solo l'aiku senza nessun'altra spiegazione è veramente solo laico. l'aiku di Horizon è sospeso, finisco qui, su ciò che non c'è ed è effettivamente quello che io ho cercato di continuare a puntare quello che ho cercato di raccontare attraverso la traduzione del movimento sì. e come fai a trasfigurarlo nel corpo? Come fai a... in eh, ci sono diversi modi Personalmente io lavoro sul tradurre in movimento fisico delle sensazioni che ho rispetto all'argomento quindi cercare di creare una tecnica di movimento, una ricerca di movimento che per me corrisponda a quello stato d'animo, a quell'immagine, ai contrasti che ci leggo dentro e quindi poi pian piano vado a costruire tutte le trasformazioni che ci sono all'interno del lavoro e tutta la coreografia. Mi sembra un, un processo per me molto logico. Vengo anche da, da, da, dalla scenografia, nel senso che io ho fatto l'Accademia di Belle Arti di Scenografia. E lì la scenotecnica serve per far stare in piedi la fantasia. E quindi cer io cerco la tecnica di movimento che fa stare in piedi il mio immaginario fisico emotivo e narrativo in questo senso. Mm. Mi chiedevo se eh, tu guardi spesso la pittura orientale. Io guardo, io guardo un po' tutti i tipi di pittura, eh, sicuramente la pittura orientale o comunque la filosofia orientale senza proclamarmi filosofo di nulla, in questo momento fanno parte di, un, di letture che sto portando avanti. Mh, desidero sì, lavorare con il pieno e con il vuoto, allora questo se vogliamo è pienamente legato all'Oriente. Ehm, sì, mh, quindi sì, la guardo, l'osservo, non a caso la comunque la compagnia si chiama ideograms ed è anche fa parte anche del training cercare di avere una, un training base che la compagnia ha cercare di avere una scrittura anche improvvisativa quando ci si allena eh, che non abbia frontalità non abbia punti di inizio e di fine della, del gesto ma sia un continuo concatenarsi tridimensionale e a volte proprio guardare anche semplicemente dei video mh, di shodo mh, o di persone che scrivono aiuta a capire quanto è diverso un segno quando viene calcato, quando viene semplicemente eh, appoggiato e condotto sulla carta e cambia, cambia l'intensità del segno se il corpo, se lo spazio è la carta del danzatore, io mi ci rifaccio molto alla scrittura in questo senso. Quindi um, come definiresti in, in generale la tua, la tua poetica? Ma io prima di tutto sì. la definirei una poetica in divenire in questo momento, è una poetica di sensazioni, emozioni, ma tradotta da una ricerca del movimento uh, comunque molto, molto fisico, mm, quindi so cos'è ma faccio ancora, faccio ancora fatica a definirla e eh, forse non desidero definirla anche perché comunque vi è un, una parte di mistero nel come mai queste cose avvengono, si susseguono, si sviluppano, si ricercano e nascono e non vorrei che definendo troppo vada a perdere questa parte del mistero che poi è quella che mi affascina e alimenta sì.